Questo video è stato preparato per la scuola media ma può essere utilizzato anche da altri, è da guardare, mettere in pausa, rivedere, magari anzi meglio, prima delle lezioni in aula. Rispetto al libro di scuola è un riassunto, va perciò messo a confronto con il proprio libro di testo. Si può trasformare, perché no, in mappa concettuale. Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale pesano su tutto il mondo in modo tragico. In Europa, in particolare, praticamente quasi tutti i paesi sono stati sconfitti o sottoposti a una lunga occupazione militare straniera. La distruzione di vite umane e anche ovviamente la distruzione di beni materiali sono state ingenti. In Germania, ad esempio, ci sono stati 5 milioni di morti. La produzione industriale è ridotta a un terzo rispetto a quella del 1936. Le condizioni alimentari sono al limite della sopravvivenza fisica. Ci sono 11 milioni di profughi espulsi dalle regioni che erano state in precedenza conquistate dalle armate hitleriane. Il territorio nazionale, come vedremo tra poco, è occupato e diviso tra le quattro potenze vincitrici. E poi la Polonia ha perso 6 milioni di abitanti. La Francia conta più di 800.000 vittime. L'Italia 300.000. Sulle economie di tutti gli stati, anche dei vincitori, gravano le enormi spese militari affrontate. Ad esempio, la Gran Bretagna ha speso 14 miliardi di sterline ed è fortemente indebitata. L'Unione Sovietica è il paese più duramente colpito dal conflitto, con 20 milioni di morti. Le risorse industriali sono state distrutte almeno per il 40% le zone agricole gravemente danneggiate per il 47%. Eppure l'Unione Sovietica con gli Stati Uniti è una delle due superpotenze che ridisegnano gli equilibri politici e strategici nel dopoguerra. Vediamo brevemente che cosa si intende con il termine superpotenza. Con questa parola si indica nel XX secolo una nazione che per potenziale economico, sviluppo tecnologico, armamento, ha una particolare influenza in campo nazionale, ma ha anche un forte peso sugli eventi mondiali. E infatti, sulla scena internazionale, l'Europa occidentale occupa ormai un ruolo secondario e necessita dell'aiuto degli Stati Uniti. In Asia anche il Giappone si trova in uno stato di dipendenza dagli Stati Uniti, mentre la Cina, unica grande potenza asiatica rimasta, è dilaniata dalla guerra civile. Intanto, subito dopo la guerra e prima ancora dei trattati di pace, viene istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in italiano ONU. È una specie di Parlamento con un segretario generale, oggi il nono segretario generale dell'ONU è il portoghese Guterres, che poi un consiglio di sicurezza, e il suo governo, con cinque membri permanenti, e gli altri membri, che oggi sono dieci, nominati per due anni, poi devono lasciare il posto ad altri. Inoltre l'ONU ha un tribunale speciale, la Corte Internazionale per la Giustizia dell'AIA, per la tutela dei diritti umani. Ma vediamo come le nuove gerarchie mondiali sono sancite attraverso difficili e laboriosi trattati di pace. Ci sono lunghi negoziati a Londra nel 1945, a Mosca ancora nel 1945, a Parigi nel 1946, ma soprattutto alla conferenza di Potsdam dell'agosto 1945, dopo la resa incondizionata della Germania in maggio, la Germania perde tutti i territori conquistati. Le potenze vincitrici, Unione Sovietica, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, dividono la nazione, in quattro zone di occupazione militare, sovietica a est, mentre i territori più a est sono tolti alla Germania e posti sotto amministrazione sovietica e polacca, poi la Francia a sud-ovest, la zona britannica a nord-ovest, la zona statunitense a sud. Di fatto poi la Germania risulta divisa in due zone, quella a ovest, presidiata dagli alleati e suddivisa in tre parti, quella est presidiata dai sovietici. La capitale Berlino è nella zona sovietica, ma a sua volta divisa in un settore occidentale e in uno orientale. Soltanto nel 1947 vengono firmati i trattati di pace che riguardano gli stati minori diciamo, della coalizione hitleriana, tra essi l'Italia. L'Italia perde subito l'Albania, negli anni successivi tutte le colonie africane, cede alla Grecia le isole del Dodecaneso, ma poi cede dei suoi territori alla Francia, Briga e Tenda. E a est, alla Jugoslavia, parte della Venezia Giulia e Istria Trieste è territorio libero amministrato da anglo-americani e jugoslavi. Di fatto, insomma, l'Europa è divisa rispettando la linea raggiunta dagli eserciti al momento del cessate il fuoco. Così se alla fine della guerra il bisogno della pace stimola, come abbiamo visto, la nascita dell'ONU, nello stesso tempo si assiste all'acuirsi della rivalità tra le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, che prendono a fronteggiarsi sotto tutti i punti di vista, ideologico, politico, economico e militare. Da un lato gli Stati Uniti sono caratterizzati da principi quali la democrazia, il libero mercato, le libertà politiche e le libertà civili che mirano a fermare l'espansione del comunismo. Dall'altro l'Unione Sovietica è caratterizzata da principi quali il comunismo, la pianificazione economica, l'abolizione della proprietà privata e il potere nelle mani di un unico partito che mirano a controllare l'Europa orientale. Comincia una rivalità che sfocia nella guerra fredda. Questa espressione descrive l'ambiguità della situazione derivante dalla contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica ed è coniata nel 1947 dal giornalista statunitense Walter Lippmann. È un contrasto aspro quanto una guerra, che tuttavia è definita fredda perché non combattuta in scontri diretti. È una competizione irriducibile che mantiene il mondo in uno stato di permanente tensione. Inoltre la costruzione di ordigni nucleari sempre più potenti determina quello che viene definito l'equilibrio del terrore. E in questo equilibrio del terrore vi è spazio soltanto per conflitti periferici, perché una guerra diretta tra le due potenze significherebbe la distruzione del pianeta. Nel clima né di vera pace né di vera guerra tra il blocco occidentale e quello orientale dell'Europa cala una specie di barriera. È Winston Churchill, il primo ministro inglese per rappresentare la netta separazione tra i due blocchi, a usare per primo l'espressione Iron Curtain, in italiano tradotta in genere come cortina di ferro, perché la cortina è una tenda che chiude un ambiente. Ma vediamo il blocco occidentale, in particolare gli Stati Uniti. Qui si diffonde un duro anticomunismo. Il principale ispiratore è un senatore repubblicano che si chiama Joseph McCarthy, dal quale prende il nome il fenomeno del maccartismo. Secondo McCarthy, infatti, bisogna combattere le spie e gli agitatori comunisti all'interno degli Stati Uniti. Vengono così inquisiti, cacciati o emarginati, intellettuali, artisti, funzionari pubblici, accusati o sospettati di filocomunismo. Sono per esempio condannati a morte per spionaggio Ethel e Julius Rosenberg, due scienziati accusati di aver passato all'Unione Sovietica informazioni sulle ricerche nucleari. Ma i problemi statunitensi sono soprattutto economici, sfruttare il loro potenziale produttivo, che è enorme, gli Stati Uniti pongono le basi per un nuovo sistema economico mondiale, incentrato su accordi finanziari. Inizia il cosiddetto sistema di Bretton Woods dal luogo dove si svolge l'incontro. Qui viene fondato il Fondo Monetario Internazionale e poi la Banca Mondiale. Ma se gli Stati Uniti sono il perno politico ed economico del sistema di Bretton Woods, la valuta americana, il dollaro, è il perno monetario, la vera moneta mondiale. La stabilità del sistema, infatti, è garantita dalla convertibilità del dollaro in oro, cioè gli Stati Uniti possono cambiare in oro i dollari a un prezzo certo, sicuro. A questo organismo aderiscono tutti i paesi capitalisti dell'Occidente. Nel 1947 poi viene varato il piano Marshall, applicato poi nel 1948. Si chiama così perché la persona che lo progetta è l'ex generale George Marshall, segretario di Stato statunitense durante la prima presidenza Truman. In sostanza il piano Marshall è un piano di aiuti economici a fondo perduto nel quale cioè non si chiede la restituzione per sostenere la ripresa dalle devastazioni della seconda guerra mondiale in quei paesi dell'Europa che aderiscono. Naturalmente il piano ha anche il risultato di avvicinare questi paesi agli Stati Uniti in un momento in cui il mondo si sta dividendo in due. Infine, nel 1949 entra in vigore il Patto Atlantico, e la NATO, che in italiano diventa Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, cioè un'alleanza militare progettata per difendersi dalla minaccia dell'Unione Sovietica, a cui aderiscono quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale. Passiamo all'Unione Sovietica. In posizione di inferiorità economica e militare rispetto agli Stati Uniti. La ricostruzione di un'economia semidistrutta è affrontata innanzitutto con l'intensificazione del lavoro collettivo, con la collettivizzazione. Cosa significa? che in pratica alcuni beni, sino ad allora in regime di proprietà privata, vengono dichiarati di proprietà della collettività, ossia dell'intera società. Ad esempio i contadini sono costretti ad entrare in aziende cooperative, Colcots, o in aziende statali, i Si cerca poi di tenere bassi i livelli dei consumi, di concentrare invece le risorse, tutte le risorse, nell'industria pesante e negli armamenti. Per raggiungere gli obiettivi economici si intensifica anche la repressione interna che stronca sul nascere ogni dissenso. Molti oppositori sono deportati nei Gulag. Gulag è un acronimo prodotto nel 1930, che significa direzione centrale dei lager, che erano campi di concentramento per gli oppositori politici. Inoltre, nei paesi dell'Est Europa, i sovietici impongono la costituzione di democrazie popolari, subordinate all'Unione Sovietica. Solo la Jugoslavia mantiene la propria autonomia con il maresciallo Josip Broz, detto Tito, che ha guidato la resistenza contro i nazisti e i fascisti, riuscendo a cacciarli senza l'aiuto dei russi. L'Unione Sovietica esercita comunque sugli altri paesi dell'est il proprio controllo, sul piano politico con il Cominform, cioè l'ufficio di informazione dei partiti comunisti europei con funzioni di coordinamento e reciproco scambio di informazioni. C'è poi un controllo economico con il Comecon, cioè il Consiglio di Mutua Assistenza Economica, un'organizzazione economica e soprattutto commerciale tra stati socialisti. Infine, nel 1955, il controllo militare con il Patto di Varsavia, che è un'alleanza militare tra gli stati socialisti del blocco orientale, nata come reazione al riarmo e all'entrata nella NATO della Repubblica Federale Tedesca, quella dell'Ovest. La presenza di questo intreccio di interessi e di conflitti condizionerà gli equilibri mondiali per molti anni.